Video, io sono GasGas0608 E oggi ragazzi siamo qui eh, per giocare a foot 21 Sono le prime partite che, che faccio, non sono molto esperto raga fine. Proverò a dare del mio Eh giocare Ok raga, un eh, forse di sottofondo si sentiva un pochino che... l'audio della cosa non, non so, perché sto provando con una cosa molto... Diciamo differente rispetto a quello che faccio di solito perché è la prima volta che registro con Con l'Xbox quindi vedremo come va Ula Ula quiz Agüero Agguero raga Anche, ma papo già mi fatto gol. Il eh. Ma chi sei bravo qui il difensore recupero un Bella montaggio. bella bella ya yeah. Ok raga allora. Ah è vero perché non è l'argentino Mancuso Vai Vai Vai che sei La bravo Ti fa saltare Bravo Che pericolo Buono l'intervento del difensore che stai Che cos'era? Io lo voglio capire E vabbè Messi. Ma dai a Messi è vero ah. Possono passare in vantaggio Ecco il gol dell1 a zero, la sbloccano subito. Messi è gol quanto? che merita di essere rivista? Contropiede micidiale, direi. Ha poi sono eh il no. sul primo palo Messi con questa conclusione. Cioè, raga, già 1-0 partire così non è proprio una cosa incredibile. E il cura, Guero. Si lascia scappare l'uomo! C'è la prateria per andare! Bravo! Dice di no con questo intervento! Ma chi è? Chi è raga? Alzo orangolo battuto, palla in mezzo! Bravo. Con pugni, allontana! Allontana! Bravo! Raga, questo portiere è un sì, maestro! È il portiere qui! Chi cacchio è? C'è! Occhio al tocco in mezzo! L'aveva indirizzata bene, ha alzato leggermente la mira, pallone. Meno male sulla la traversa. Meno è male perché non so mm, se succede su ancora così. Che cosa. Che passaggio brato, è? Tutto buggato sto gioco. Cioè, è uscito da poco e gente cioè tutto buggato. Che però Cioè che io fino riparte, a qualche tempo fa giocavo ancora a FIX 19. Era stra per alcune cose, raga, ve lo giuro, era. Stranissimo. No! Ok, c'è il Bonaventura. Bonaventura. Vai, vai che sei Mantuso. bravo. Recupera la palla con un contrasto deciso ma corretto. Ho parlato, raga. Mbappé. Mbappé, questo va bocciato. Golletta recupera il pallone. È la madonna. Oggi è una visione di gioco qui. Ah. Buona l'intuizione. Che... Si porterà più due con questa cosa. Una abbastanza medica, rassicurante, Cioè ma Sono Giardialba. Se c'è ancora qualche so, hanno per la hanno un discreto vantaggio. Eh, uno si è fatto pure uno. Questo male. mi permette di dire, è è la Madonna, non ma dai. Dobbiamo aspettare i tempi e lasciare che siano gli altri a confido in te. Bravo, scatta amico, scatta dalla Mancuso. Mamma mia! Questo lo ragionare. E eh. là. Eh no. Si fa saltare facilmente. Dice di no con una super oh, parata. Bravo. Dai, la mette in mezzo. Oh. Ma ci sbrilla cioè quella sfera ti la partita la sfera la sfera. Ssh. Bravo. Dai bravo. in mezzo. Giorgi Eh. Che cavolo! Dai! C'era che l'unica occasione buona che avevo. Tu, tu, tu... Vai! Bravo! Che cacchio Bravo, fai? Sulla che del problemi passaggio. hai! Come ti... Vai cogliarella! Bravo! Bravo! Bravo! Forza in aria!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 poi Gullit cioè Colpo di tacco elegante. E la ah! si continua, eh, c'è il vantaggio. Cosa vuoi fare, Gullit? Che cosa vuoi fare? La pasta. Non mangiarti la pasta, pasta con la salsa. È molto cioè? interessante. Come... Puoi cercare direttamente la porta da lì? Bravo! Che bravo raga. Bravo. Palla verso il centro dell'area. Nulla da fare. Autogol. Brutto errore qui. Da parte sua. È stato anche sfortunato. Non ci voleva. Un autogol davvero sfortunato questo. Bravo. Cosa ha fatto? Bravo. Oh no di punizione assegnato all'arbitro l'arbitro qui non se ne è sentita di estrarre il giallo e questa no! è l'ultima e quanto che colpisce la e torna in campo cioè, non... allontarà bene il difensore non può rimproverarsi nulla l'aveva messa là dove il potere non poteva arrivare ma non aveva fatto i conti con la cattiva sorte e i legni No ci vabbè raga c'è cioè, non... un tocco verticale interessante vai Occhio a Bravo! Solo, palla in gioco! Chi cavolo sei? Perché paralitta questo pallone alba. Occhio Doveva al culo! Voleva fare di meglio, sicuramente. E si fanno sentire... Qua c'è il pallone giusto! Ah. Si è gettato... E ah. il culo aguero! Tiro respinto ma la palla è ancora in a gioco! A posto! Sì! Che cosa è successo? Niente! Agüero! E il cura, Agüero! Eccolo il gol! Era un'occasione troppo grande per lasciarsela sfuggire! Ma raga! Eh, che eh, che, decisa, che siamo cavolo nel primo tempo! 10, Sergio Aguero! Dai! Ma vaffam. Ola! Oh, no. Una quiz! Che cacchio vaffano! 60 secondi da recuperare! 60 secondi a parano delle ore. Pallone perso. Non si può simulare. Arbitro che dice che raga, può stare primo 1 tempo 1 veramente. Dunque la prima frazione. Distrugge, distrugge, distrugge. Cioè raga fanno tutti schifo in questa squadra. Inizia la ripresa del match, finora davvero a senso unico. Ah boh, grazie. Cavolo di squadra hanno. Premia la corsa sulla Bravo. Pasta. Ribalta sul fronte opposto. Check Bonaventura. Bravo. Buona l'apertura. Cerca il secondo palo. Sì, non c'è nessuno. Bravo, qui difensore che è lontana. Cosa la metti in mezzo? Ecco Valdini bravo situazione complicata non può sbagliare intervento deciso, concede solo la touche. c'è il press sul portatore di palla bravo no non mi puoi fare questo ok raga allora se loro ci hanno fatto Nei, tre va. gol in 45 minuti cioè 4 gol in 45 minuti noi ne possiamo fare due anche tre va alcuna, sempre se loro vi andranno giocano sì. bene ho la vagante adesso Ok ragazzi, ci siamo. Si per la ripartenza. Raga, uh uh uh. Ok raga, posso posso poi l'ampiezza. A passare, a passare, a, postone, a postone. perché è pericoloso. Attenzione perché è pericoloso cosa? Che non possiamo fare nulla? C'è buona avventura. Occhio a Cagliarella. No. un pallone importante. Ma no! Cavolo, raga. Okay, C'è cambio in vista per la squadra di casa. Buona, buona, buona No, no Aguero, no Aguero No, raga, è partito È partito Ha provato a intercettare il pallone in scivolata Ma non puoi trovare così in aria Che salvataggio, signori Usa bene il fisico qui Bravo ok? Fabio Quagliarella Buona Post. Occhio a Quagliarella Buonaventura Pallone che torna agli avversari Ma no Tocco profondo per Neymar Ma viene la versione che viene intercettato Ultimo tocco del difensore Si ripartirà col corner intanto rivediamo Il tentativo precedente La classe in mezzo a cercare sì, la, testa, la testa di un compagno è store store. Perfetto raga Buono piede! Così di non Baerici. aver gradito la decisione dell'arbitro. Per loro era rigore. Ma cosa è rigore? Quello di prima. C'è il tocco sulla faccia. Ma è rigore. Varan. Varo. Ignacio Fernandez. Suggerimento per Bappé. No. Non ha una squadra. La domestica degli occhi. No. L'avete retromessi. Buono buono buono. Cross Bravo, comodo cari. fra le braccia del portiere. Bravo Bettari, dai dai, dai, stiamo imparando, stiamo imparando, stiamo imparando. Vai! Intercetta no. bene il passaggio e non era facile. Intende, raga, la modalità cambiare non è ancora. Che la modalità, chance clamorosa! Non trattiene ottima la possibilità! Il difensore è un muro su questo tiro! bravo, Palla riconquistata bravo, con un'ottima chi chiusura. <ride> Ma che parata ha fatto Pierre? Pazzesco, da rivedere. E rivedere ancora il portiere in presa sicura. raga tutti in ultra offensivo. Freghiamoci se ce ne fanno il gol. Dobbiamo fare il gol. Passaggio impreciso. Non pallone intercettato. Pallone la capa Mia. occhi. <susk> Ottima lettura Ciao. difensiva. Posto. C'è campo per andare, attenzione Pallone invitante A metri per andare Il no. miracolo di Ederson da pochi passi Ce ne dai Palla consegnata agli avversari è stata una partita a senso unico sin dall'inizio, è difficile che questo finale possa cambiare la storia. Mbappé là, si madonna. libera bene qui. Bravo Mbappé, ma quanto fai schifo! Intervento Attenzione, <ride> pericolo! Ottimo l'intervento del portiere. Ma guarda che andando c'è questa partita è persa facilità. si cerca un compagno giochi. a centro aria. Lecce bene, è una situazione oh pericolosa. Bravo l'occhio! Bravo chilo Bravo! Vai che corri! Spazio per andare! Corri ragazzo! Che cavolo fai? Occhio a Quagliarella Passaggio di male! No! Contrasto pulito che ferma l'avversario! C'è il replay? No, non ti vuoi rivolgere. Ciao! No, Walker. perché ho visto che si può fare? Cosa ho fatto? Palla che finisce fuori, Fabio Quagliarella. Dai, almeno una perfetta uno. e palla recuperata. Siamo entrati negli ultimi 180 Bravo. secondi di gara. Bravo Palla Bravo. riconsegnata Ma chi agli sei? avversari. Come ti chiami? Guaragna metri verso l'area. Oh, fallo, fallo, baby. Hanno spazio faccio, per andare in contropiede. L'arbitro è venduto palesemente. Ish. Se ne frega Arriva la segnalazione sarà calcio di punizione. Se ne frega. Nessuna punizione, ma l'arbitro gli fa capire che non tollererà altre scorrettezze. Se vada a cercare Se ne frega di non commettere non altri fallimenti. Ultima azione. Solo un minuto di recupero. Ultima azione. No. C'è cioè il segnale di chiusura finire. del match. Formazione ospite cash. Cioè, non, non me la fa finire, boh. Non... Non capisco, detto questo, ragazzi. Il video finisce qui. Mi vedete così perché si è scaricata la macchina fotografica, raga. Non ci posso fare niente. Eh, quindi, detto questo, il video finisce qui mi raccomando, mettete like. Ho eh, appena finito di editare il video. Eh, mettete like, mi raccomando, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. E attivate la campanellina per non perdere nessuna delle novità, ragazzi. Ehm, in questo periodo, soprattutto grazie anche al Black Friday Ho comprato questo bellissimo, raga oh, se stavo Questo bellissimo microfono, raga ehm, Infatti ora ditemi, cioè, Infatti ora penso di sentirmi meglio va, Rispetto a prima che si andava un pochino strano, diciamo ehm, Ci vediamo nei prossimi video Sicuramente farò la... Eh, ritornerò su Fortnite per la live del 2 dicembre alle 22 eh, per eh, l'evento, eh, quindi se non potete partecipare mi raccomando passate dal canale, eh, siete tutti ben accetti, detto questo, bella ragazzi!